questo nuovo video tutorial vi mostrerò come realizzare questa maglia top down che io ho deciso di chiamare maglia sabbie d'oro. Chi mi segue avrà già riconosciuto il punto perché è molto simile a quello della maglietta perla di mare e infatti mentre lo realizzavo mi sono venuto in mente che potevo utilizzarlo per fare due maglie top down dalle versioni differenti l'una dall'altra. Questa è la prima versione e in realtà doveva essere un vestito ma ahimè, mi avete terminato uno dei filati che ho utilizzato per realizzare questa maglia io infatti ho utilizzato il casba del, uh, della BBB il colore 04 e il canna da zucchero della Mistrico Filati scusatemi, era al contrario il numero 03 avevo preso 200 grammi del casba e circa 300 grammi del canna da zucchero purtroppo mi sono accorta che nonostante io abbia alternato questi due filati per poter fare un vestito avevo bisogno di più casba ma quando sono andata a recuperarlo era terminato Pertanto, alla fine ho deciso di fare soltanto la versione maglia e con l'altro punto che ho in mente, sempre che richiama queste strisce qui eh, che io trovo veramente particolari, farò un vestito utilizzando, prendendo molto più filato rispetto ai calcoli che mi ero fatta. Comunque per una taglia s io ho utilizzato 150 grammi del caspa 200 grammi del canna da zucchero del zucchero lavorando con uncinetti del 3 e del 4 mi raccomando per chi vuole fare la mia stessa maglia visto che il 4 del caspa non è disponibile potete optare per il numero 3 che è molto simile al numero 2 al numero 3 del canna da zucchero ma se volete comunque si noti una certa differenza a quel punto allora vi consiglio di andare a prendere anche il 2 della canna da zucchero in modo tale che Comunque di alternare i due colori oppure potete fare la maglia di un unico colore o alternare con colori completamente diversi potreste alternare i colori del tiffany uh, i colori del verde i colori del rosa quindi veramente potete fare questa maglia come di più nei colori che più vi piacciono un'altra cosa, per una taglia M vi occorrono 300 grammi del canna da zucchero e 250 grammi del, del casba mentre per una taglia L vi occorrono 400 grammi del canna da zucchero e um, 350 del eh, scusate un attimo, del casba e ripeto, io ho lavorato con i ferri del un del 3,5 e del 4 e la lavorazione, come vi ho detto è top down si parte dall'altra e dall'altra rispetto alle altre volte ho fatto una chiusura eh, più stretta l'altro volta sapete che a me solitamente il top down mi piace farla abbastanza largo questa volta sono andata a farla più stretta questo perché volevo fare in modo che qui venisse soltanto una striscia e avere queste due laterali però non vi preoccupate voi potete mettere molte più catenelle rispetto a me mantenendo sempre il multiplo che vi serve per poter fare il motivo e avere più strisce non, è, non dovete per forza avere la striscia qui al centro potreste avere anche questa al centro due e queste due di lato quindi la maglia sarebbe già più larga vedete sempre in base a quanto la volete larga eh, potete andare a mettere le catenelle iniziali che vi occorrono ma non vi preoccupate perché comunque anche se siete una taglia più grande e montate le mie stesse catenelle potete andare ad allargare sempre maggiormente questa è eh, lavorazione perché la striscia qui si può allargare quanto si desidera ed è il motivo per cui volevo fare il vestito eh, come io a un certo punto nel video naturalmente mi fermo con gli aumenti ma cerco di spiegare comunque come continuare a fare gli aumenti In modo tale che potete continuare ad allargare la maglia e farla molto più larga rispetto a me Io l'unica cosa è che nel, appena ho messo i marcatori sono andata a passare a lavorare con il 4,5 invece che col 3 In modo tale da non dover fare troppi aumenti qui sul seno ma potete fare un po' più radi sì, eh, quando si va a lavorare il corpo e la maglia. Sono andata a fare ulteriori aumenti, soprattutto qui perché ho comunque fianchi un po' più larghi rispetto alla vita, quindi mi sono serviti più aumenti verso la fine. Detto ciò, spero che anche questa lavorazione vi piaccia. Che desiderate realizzarla e se è così, poi mi raccomando, mandatemi sempre le vostre foto o sulla mia pagina Facebook con Elsa o sul mio gruppo Facebook La Libertà di Un Centano Sferuzzare. Oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come CentanoVon i Filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per poter realizzare il nostro vestitino top-down, io utilizzerò due filati alternandoli che sono il Casper e il canna da zucchero. Non ho ancora ben chiaro ogni quanto alternarli, lo deciderò mentre lavoro e naturalmente vi farò sapere. Io inizierò a lavorare con il casba, l'uncinetto è il 3,5 ho montato 104 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su molti 13, quindi chi vuole lo scolo più grande o una taglia più grande vado ad aumentare di 13 al massimo 26 catenelle, non di più perché altrimenti lo scolo vi viene troppo largo detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta 2 3 3 catenelle di separazione 1-2-3, prendo il filo salto 3 catenelle entro nella quarta e vado a fare 3 maglie alte 1 rientro 2 Rientro 3. Salto 4 catenelle di base, entro nella quinta, 1, 2, 3, 4, entro nella quinta e di nuovo da fare 3 maglie alte, 1, 2, 3. 3 catenelle 1 2 3 salto 3 catenelle di base e ricomincio da capo quindi entro nella quarta realizzo una maglia alta 3 catenelle 1 2 3 salto 3 catenelle di base entro nella quarta realizzo 3 maglie alte 1 2 3 Prendo il filo, salto 4 catenelle, entro nella quinta realizzo 3 maglie alte: 1 2 3 tre catenelle: una, due, tre. Salto 3 catenelle di base, ricomincio da capo. Facciamo un'ultima insieme, entro nella quarta e realizzo una maglia alta. 3 catenelle 1 2 3 salto 3 catenelle entro nella quarta e realizzo 3 maglie alte una due 3 prendo il filo salto 3 catenelle entro e eh, scusatemi salto 4 catenelle entro nella quarta e realizzo 4 maglie e eh, 3 maglie alte una due e 3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 2 catenelle 1 2 prendo il filo vado dove ho la prima delle mie tre maglie alte realizzo 3 maglie alte 1 2 e 3 3 catenelle 1 2 3 vado tra i due gruppi di 3 maglie alte realizzo una maglia bassa 3 catenelle, 1, 2, 3, vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, vado dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte, 1 e rientro 2. 2 catenelle 1 2 vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle 1 2 3 vado tra i due gruppi di 3 maglie alte e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3, vado dove all'ultimo gruppo di 3 maglie eh, scusate vado dove ho maglia del gruppo di 3 e realizzo 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle 1 2 ricomincio da capo facciamo 3 maglie insieme 2 maglie alte sopra la maglia alta 1 2 2 catenelle 1 2 vado dove ho alla prima delle mie 3 maglie alte sono tirare un po di filo e realizzo 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho le, la, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado sopra l'ultima delle mie 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte 1 2 3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 Prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta 2 catenelle 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho l'ultima delle mie tre maglie alte, realizzo 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle 1 2 3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 ricomincio da capo quindi vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta Una maglia alta tra le due maglie alte Una maglia alta sopra l'ultima maglia alta 2 catenelle 1 2 vado dove ho l'ultima delle mie tre maglie alte e realizzo 3 maglie alte una 2 3 3 catenelle 1 2 3 Vado dove ho la maglia bassa e alizio una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 Vado dove ho la prima delle tre maglie alte realizzo 3 maglie alte 1 2 3 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo facciamo un tiroteo insieme vado dove ho la prima maglia alta realizzo una maglia alta una maglia alta tra le due maglie alte una maglia alta sopra l'ultima maglia alta 2 catenelle 1 e 2 vado dove ho l'ultima delle mie tre maglie alte realizzo 3 maglie alte 1 2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 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio terzo giro sto terminando anche il terzo giro ho fatto le 2 catenelle entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima quarto giro realizzo 3 catenelle che sono sa prima maglia alta prendo il filo vado nella maglia alta successiva e realizzo 2 maglie alte quindi una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 e 3 vado dove ho la prima delle mie 3 maglie alte quindi salto le catenelle salto la maglia bassa e vado a fare 3 maglie alte una 2 e 3 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 maglie alte sopra la seconda maglia alta e 2, una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio e vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte, una 2 e 3 salto tutto vado dove ho la prima delle mie tre maglie alte e realizzo tre maglie alte una due e tre tre catenelle una due tre e ricomincio da capo quindi un'ultima volta insieme vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta vado sopra la seconda maglia alta e realizzo 2 maglie alte una due una maglia alta sopra l'ultima maglia alta 3 catenelle una due tre vado dove ho delle tre maglie alte realizzo 3 maglie alte una due 3. Vado dove o la prima delle mie tre maglie alte del gruppo, successivo e di nuovo 3 maglie alte: una due, 3:3 catenelle. Una, due, tre. E ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quarto giro ho fatto le 3 catenelle e la maglia bassissima quindi possiamo iniziare a fare il quinto giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva una maglia alta tra le due maglie alte quindi tra la seconda e la terza una maglia alta sopra la terza maglia alta una maglia alta sopra l'ultima maglia alta 3 catenelle una due tre prendo il filo vado dove ho la prima delle mie tre maglie alte realizzo 3 maglie alte quindi una due tre prendo il filo vado dove ho l'ultima delle tre maglie alte realizzo 3 maglie alte una 2 3 3 catenelle una 2 3 e ricomincio da capo quindi vado dove ho la prima maglia alta realizzo una maglia alta una maglia alta sopra la seconda maglia alta una maglia alta tra la seconda e la terza maglia alta una maglia alta sopra la terza maglia alta una maglia alta sopra l'ultima maglia alta 3 catenelle 1 2 3 e di nuovo una maglia alta sopra le prime tre maglie alte una due tre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 Sesto giro vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta una maglia alta sopra la seconda maglia alta 2 maglie alte sopra la terza maglia alta quindi una e due una maglia alta sopra la quarta maglia alta una maglia alta sopra la quinta maglia alta 3 catenelle 1 2 3 prendo il filo vado dove ho la prima delle tre maglie alte realizzo 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle 1 2 3 vado tra i due gruppi di tre maglie alte realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho l'ultima delle tre maglie alte realizzo 3 maglie alte una due e tre tre catenelle una due tre e ricomincio da capo una maglia alta sopra la prima maglia alta una maglia alta sopra la seconda due maglie alte sopra la terza quindi una e rientro due una maglia alta sopra la quarta una maglia alta sopra la quinta 3 catenelle una due tre vado dove ho la prima delle tre maglie alte realizzo 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle 1 2 3 vado tra i due gruppi di tre maglie alte e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado dove all'ultima gruppo delle mie l'ultima maglia alta del gruppo di 3 e realizzo 3 maglie alte 1 2 e 3 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio sesto giro sto terminando anche il mio sesto giro vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella settimo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta una maglia alta sopra la seconda maglia alta scusate una maglia alta sopra la terza maglia alta una maglia alta tra la terza e la quarta maglia alta una maglia alta sopra la quarta maglia alta una maglia alta sopra la quinta una maglia alta sopra la sesta 3 catenelle 1 2 3 Vado dove ho la prima delle mie tre scusate, vado dove l'ultima delle mie tre maglie alte, realizzo 3 maglie alte, una, due, tre. tre, catenelle, una, due, tre. Vado dove ho la maglia bassa, e alizio una maglia bassa, 3 catenelle, una, due, tre. Vado dove ho la prima delle tre maglie alte, realizzo 3 maglie alte, una.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 una Maglia alta fra la terza e la quarta maglia alta. Una maglia alta sopra la quarta maglia alta. Una maglia alta sopra la quinta maglia alta. Una maglia alta sopra la sesta maglia alta. 3 catenelle. Una, due, tre. Vado dove ho l'ultima delle mie tre maglie alte. Realizzo 3 maglie alte. Una, due.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 e ricomincio da capo devo andare a fare questo per tutto il mio settimo giro sto terminando anche il settimo giro ho fatto le 3 catenelle entro dove ho la terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima ottavo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono la prima maglia alta una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte successive quindi due perché una già una fatta. Tre, quattro. Cinque. Sei. 4 catenelle 1 2 3 e 4 prendo il filo vado dove ho l'ultima delle tre maglie alte realizzo 3 maglie alte 1 2 3 vado dove ho la prima delle tre maglie alte realizzo 3 maglie alte una 2 e 3 4 catenelle una due tre e quattro e ricomincio da capo quindi una maglia alta sopra, una, sopra ognuna delle maglie alte una due 3 quattro cinque sei sette 4 catenelle 1 2 3 e 4 vado dove ho l'ultima delle mie maglie alte realizzo 3 maglie alte 1 2 e 3 vado dove ho la prima delle mie tre maglie alte e realizzo 3 maglie alte 1 2 e 3 4 catenelle una due tre e quattro ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio ottavo giro sto terminando anche il mio ottavo giro ho fatto le 4 catenelle entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima nono giro vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta una maglia alta sopra la maglia alta successiva una maglia alta sopra la terza maglia alta due maglie alte sopra la quarta maglia alta quindi una e due una maglia alta sopra la quinta maglia alta una maglia alta sopra la sesta una maglia alta sopra la settima 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado dove ho la prima delle tre maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vado dove ho l'ultima maglia alta del secondo gruppo di 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3.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 una maglia alta sopra la quinta, una maglia alta sopra la sesta maglia alta, una maglia alta sopra la settima, 4 catenelle, una, due, tre e quattro, vado dove ho la prima delle mie tre maglie alte, realizzo 3 maglie alte, una, due e tre. Prendo il filo, vado dove ho l'ultima del secondo gruppo di 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, una, due e tre, 4 catenelle, una, due, tre e quattro e ricomincio da capo. Devo fare questo quindi per tutto il mio nono giro. Ho terminato il nono giro sempre facendo 4 catenelle e una maglia bassissima dove ho la terza catenella. Vado a fare il mio decimo giro e vado a fare 3 catenelle che sono la prima maglia alta. Una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte successive, quindi 2, 3, 4, 5, 6. E otto. Tre catenelle: una. Due. Tre. Vado dove ho la prima delle mie tre maglie alte, realizzo tre maglie alte: una. Due. E tre. 3 catenelle 1 2 3 vado tra le due tra i due gruppi di 3 maglie alte e realizzo una maglia bassa 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte quindi nella terza e vado a fare 3 maglie alte 1 2 3 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo quindi vado dove ho la prima maglia vado dove ho le maglie alte e realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta quindi una due tre quattro cinque oops, scusate cinque sei sette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 Sto terminando il decimo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima. Undicesimo giro, andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sulle successive tre maglie alte per un totale di 4 maglie alte, quindi 2 perché una già abbiamo fatta, 3, 4, una maglia alta tra la quarta e la quinta maglia alta. Una maglia alta sulle successive 4 maglie alte quindi una 2 3 4 3 catenelle una 2 3, vado dove ho l'ultima delle tre maglie alte realizzo 3 maglie alte 1 2 3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 E ricomincio da capo, quindi una maglia alta sulle prime 4 maglie alte, 1, 2, 3 4, una maglia alta, dalla quarta e la quinta maglia. Alta, una maglia alta sulle successive 4 maglie alte, una, due, 3. 4 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho all'ultima delle tre maglie alte realizzo 3 maglie alte 1 2 e 3 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho la maglia bassa realizzo una maglia bassa Catenelle 1, 2, 3. Vado dove ho la prima delle tre maglie alte, realizzo 3 maglie alte 1, 2, 3. 3 catenelle 1, 2, 3. E ricomincio da capo. Devo fare questo per l'undicesimo giro. Quindi stiamo facendo ulteriormente. Qui dove abbiamo la nostra striscia di maglie alte, da qua da 8 in questo giro ne stiamo facendo 9. Terminando anche il mio undicesimo giro, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Dodicesimo giro, scusatemi, so perché ho preso male. Dodicesimo giro, vado a realizzare 3 catenelle. Che sono mia prima maglia alta: 2, 3. Una maglia alta sulle successive maglie alte, quindi una già fatta, vado in successiva, 2, successiva 3, successiva 4 successiva 5, successiva 6, successiva 7, successiva 8, successiva 9. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado dove ho all'ultima delle tre maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Prendo il filo, vado dove ho la, la, la, la prima maglia alta del gruppo successivo e realizzo 3 maglie alte: una, due, 3-4 catenelle: una, due, tre e quattro, e ricomincio da capo. Quindi vado a fare: scusatemi, devo tirare un po' di filo, ok, vado a fare una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte, quindi una.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 una, due, tre, vado dove ho la prima delle tre maglie alte del gruppo successivo e alizzo di nuovo tre maglie alte: una, due, tre, quattro catenelle: una, due, tre e quattro, e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio dodicesimo giro. Ho terminato anche il dodicesimo giro facendo sempre una maglia bassissima e adesso io ho staccato il casba e inizio a lavorare con il canna da zucchero e farò un ultimo aumento, quindi da adesso i giri che faremo sono i giri che um, faremo sempre, cioè questo giro um, con l'ultimo aumento, poi vi farò vedere naturalmente gli altri tre giri che servono per avere il nostro motivo centrale, ma io non farò più alcun aumento, ma non vi preoccupate perché comunque dirò... Um, per chi deve fare ulteriormente ulteriori aumenti come andare a fare quindi andiamo a fare il nostro decimo, il nostro tredicesimo giro non devo mettere ancora i marcatori penso che farò almeno altri due giri senza marcatori senza i marcatori o due o tre giri adesso vediamo eh, comunque eh, ripetiamo adesso io non farò più aumenti quindi questo è il mio ultimo giro con gli aumenti e poi procederò sempre avendo 10 maglie perché noi qui adesso ci troveremo con 10 maglie però vi dirò anche come fare per chi deve fare più aumenti allora quindi andiamo a fare le nostre 3 catenelle che sono prima maglia alta prendo il filo vado sulla prima maglia sulla seconda maglia alta e vado a fare una maglia alta vado nella maglia alta successiva e vado a fare una terza maglia alta vado nella maglia alta successiva e faccio una quarta maglia alta vado nella quinta maglia e vado a fare due maglie alte una e due una maglia alta sulle successive quattro maglie alte quindi una 2 3 e 4 4 catenelle una due tre e quattro vado dove ho la prima delle tre maglie alte realizzo 3 maglie alte 1 2 3 Prendo il filo, vado all'ultima maglia alta del secondo gruppo di tre maglie alte vado a fare le mie 3 maglie alte. 1 2 e 3 4 catenelle, 1 2 3 e 4 ricominciamo da capo. Una maglia alta sulle prime quattro maglie alte una due tre 4, due maglie alte sopra la quinta maglia alta una e rientro due una maglia alta sulle successive quattro maglie alte una due 3 4 4 catenelle 1 2 3 e 4 una maglia. Tre maglie alte sopra la prima delle tre maglie alte quindi una, 2 3 Prendo il filo, vado direttamente sopra l'ultima maglia alta del secondo gruppo di 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte, una. 2 3 4 catenelle 1 2 3 e 4 ricomincio da capo devo fare questo per tutto il tredicesimo giro sto terminando il mio tredicesimo giro che vi ripeto è uno dei primi che andremo sempre a ripetere quindi chiudo senza fare più l'aumento naturalmente comunque poi ne parleremo bene perché dobbiamo andare a fare ancora i marcatori, quindi lì ripeterò i giri per farvi capire bene come andare avanti. Quindi 4 catenelle, vado nella terza catenella iniziale, poi naturalmente toglierò tutti i fili e faccio una maglia bassissima, quattordicesimo giro, 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, una maglia alta sopra ognuna delle maglie alte successive, quindi 2, 3. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. 10 mi raccomando questo giro lo fanno anche chi deve deve fare dopo degli ulteriori aumenti quindi adesso non va a fare gli aumenti ma lo fa nel giro successivo quindi nel 14 nel quindicesimo giro 3 catenelle 1, 2, 3: vado dove ho la prima delle mie tre maglie alte realizzo 3 maglie alte 1 2 3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 due scusatemi tre quattro cinque sei sette otto nove 10 3 catenelle 1 2 3 vado dove ho la prima delle tre maglie alte e realizzo 3 maglie alte quindi 1 2 3 3 catenelle 1 ups, 2 3 vado tra i due gruppi di 3 maglie alte e realizzo una maglia bassa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 ho terminato anche il mio quattordicesimo giro e mi sono accorta andando a provare la maglia che ho bisogno di fare ulteriori aumenti quindi diciamo torni dietro quello che avevo detto prima continuo a fare degli aumenti perché mi va ancora troppo stretto quindi vado a fare 3 catenelle che sono a sta prima maglia alta una maglia alta sopra le successive 4 maglie alte quindi 2 perché una già l'ho fatta 3 4 e quindi 5 ho fatto un totale di 5 maglie alte tra la quinta e la sesta maglia alta del giro precedente vado a fare una maglia alta e di nuovo da fare una maglia alta sulle successive 5 maglie alte quindi una 2 3 4 e 5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 2 e 3 3 catenelle, 1 2 3 e ricomincio da capo. Quindi vado a fare cinque maglie alte. 1 una, una sopra ogni maglia alta. 2 3 4 e 5 una maglia alta, tra la quinta e la sesta maglia, alta del giro precedente, una maglia alta sopra ognuna delle cinque maglie alte, quindi una, due, tre. Quattro. cinque tre catenelle, una, due, tre. Vado dove ho l'ultima delle tre maglie alte, realizzo 3 maglie alte, una, rientro, 2 rientro, tre, 3, 3 catenelle, una, due, tre, vado dove ho la maglia bassa, e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, una, due, tre, vado dove ho la prima delle tre maglie alte, realizzo 3 maglie alte, una, due, tre. 3 catenelle 1 2 3 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio quindicesimo giro sto terminando anche il quindicesimo giro Ho fatto le 3 catenelle entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima sedicesimo giro e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta su ognuna delle maglie alte quindi 2 tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. e 11. 4 catenelle, 1 2 3 e 4, vado all'ultima delle tre maglie alte realizzo tre maglie alte. 1 2 3 Tre maglie alte sopra la prima delle tre maglie alte. 1 2 3 4 catenelle 1 2 3 e 4 e si ricomincia da capo quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3 catenelle, oh scusa, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado all'ultima delle mie maglie alte, realizzo 3 maglie alte, 1, 2, 3. prendo il filo vado dove ho la prima delle tre maglie alte realizzo 3 maglie alte una 2 3 4 catenelle una 2 3 e 4 e ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio sedicesimo giro allora ho fatto l'ultimo giro e sono andata a mettere i marcatori perché per me 16 giri vanno più che bene per mettere i marcatori io mi sono andata a contare le strisce di maglie alte mi raccomando chi deve ancora continuare a fare la lavorazione seguirà comunque me perché come vedete i giri sono alla fine sono sempre questi qui eh, per fare il nostro um, eh, come si chiama il nostro motivo qui quindi si va dal um, la 13 quindi il tredicesimo, il quattordicesimo, il quindicesimo e il sedicesimo. Per quanto riguarda il motivo, qui è sempre stesso. Qui andiamo solo ad allargare le nostre le nostre maglie. Quindi diciamo che uh, chi deve continuare a lavorare può lavorare sempre, sempre il tredicesimo, quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo giro andando ad allargare per fare ulteriori aumenti se ha bisogno di ulteriori aumenti o non fare più aumenti lavorando sempre il numero di maglie alte che ha l'importante è fare bene questo qui che sono come vi ripeto ripetere dal tredicesimo al sedicesimo al giro per fare il nostro motivo ma Qui, per quanto riguarda le maglie alte, dipende da voi se dovete allargare oppure no. Ricordatevi sempre, un giro si allarga, l'altro giro si rifanno normalmente le maglie alte. Questo per avere una sorta di regolarità. Naturalmente, se non dovete fare più aumenti, andate dritti così. Poi, casomai, fate qualche aumento soltanto sul seno, se avete seno più grande o ai fianchi. Io naturalmente vi spiegherò tutto se andrò a fare qualche altro aumento dove lo sono andata a fare quindi non vi preoccupate per quanto riguarda i marcatori dicevo io sono andata a contare le strisce di maglie alte e ne ho un totale di 8 quindi ne ho messe um, una di lato quindi vedete ne ho una di lato di qua 3 davanti e 3 dietro, e sono andata a mettere il marcatore nella sesta maglia alta in modo tale da averne 5 da questo lato, e 5 da questo lato. Perché io ho 11 maglie alte, stessa cosa dietro: 5 da quest'altra parte, e 5 da questa parte. Come larghezza, per me va bene. Solo che io adesso non lavorerò più con l'uncinetto del 3 e mezzo, ma lavorerò dell'uncinetto del numero 4 perché voglio, voglio um, lavorare sul seno in maniera ancora più morbida però non voglio andare a fare troppi aumenti quindi mi va bene andare a cambiare l'uncinetto con quello del numero 4 e adesso andiamo a fare andiamo a fare degli, um, il nostro giro per passare uh, da uh, per stringere il nostro uh, corpo e andare a fare quindi gli scafi per le maniche quindi io adesso vado a lavorare in questa maniera e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta una maglia alta sulle successive maglie alte quindi una due tre che con quella che avevamo fatto all'inizio in realtà abbiamo 5 maglie alte e vedete io sono già solo dove ho il marcatore perché sapete che preferisco non spezzare il filo e poter già lavorare e vado a fare in questa maniera prendo il filo entro nella sesta maglia alta e vado a fare una maglia alta Tolgo il marcatore così vedete meglio E vado a fare una maglia alta Prendo il filo vado dove avevo il marcatore da quest'altra parte quindi entro nella sesta maglia alta e vado a fare un'altra maglia alta In modo tale così che vado ad aumentare ancora la lavorazione per allargarla ulteriormente E adesso vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta 3 4 e 5, e adesso vado a lavorare normalmente il mio lavoro quindi 4 catenelle e di nuovo vado dove ho le tre. La prima delle tre maglie alte vado a fare le mie tre maglie alte quindi una, 2 e 3 prendo il filo vado dove ho la maglia l'ultima delle mie tre maglie alte vado a realizzare tre maglie alte quindi una due e tre quattro catenelle una due tre e 4 e vado a fare un ulteriore aumento quindi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta una due per un totale di cinque maglie alte 3 Oh, scusate se un po 3-4 e 5 sulla sesta maglia alta vado a fare due maglie alte quindi una e due, e poi una maglia alta sulle successive 5 maglie alte quindi una 2 3 4. 5 4 catenelle 1 2 3 e 4 ricomincio da capo continuo così fino ad arrivare al prossimo marcatore e di nuovo vi farò vedere come passare dalla parte eh, dalla parte dove stiamo lavorando a quella dietro sono arrivata al marcatore ho fatto le mie 5 maglie alte tolgo il marcatore in modo tale da farvi vedere bene la lavorazione vado nella sesta maglia alta e vado a fare una maglia alta vado nella maglia alta che avevo da quest'altra parte che era sempre la sesta e vado a fare una maglia alta e poi continuo la lavorazione normalmente, andando a fare una maglia alta sulle successive 5 maglie alte quindi una due 3 4 5 e poi vado a fare le mie solite 4 catenelle e finisco normalmente il mio giro quindi vedete io ho realizzato il corpo della mia maglia e qui ho lo scalfo delle mie maniche e continuerò a lavorare, vi ripeto sempre che bisogna ripetere i giri, quindi il 13, 14, 15 e 16, andando a fare se vi serve ulteriori aumenti, altrimenti no. Gli aumenti come sempre abbiamo fatti, quindi in eh, dividete sempre le maglie in modo tale da avere al centro il vostro aumento. Io adesso penso che non farò più aumenti, comunque nel caso ve lo farò sapere, continuerò a lavorare i miei giri um, e naturalmente se farò degli aumenti vi dirò dove eh, va a finire, pure che farò um, sul seno non dovrei farne, ma se lo farò... Naturalmente vi farò sapere uh, e poi continuiamo così. Si può sempre andare ad allargare di più la nostra maglia andando ad aumentare sempre di più le nostre maglie alte qui. Um, quindi io continuo a lavorare in questa maniera e naturalmente vi dirò quando sono andate a fare gli allamenti e quante volte um, a quante maglie alla fine io sono arrivata ad ottenere allora io ho ripetuto i quattro giri per 11 volte quindi dagli scalfi ho ripetuto il giro il qua, i motivi che il motivo che è di quattro giri per un totale di 11 volte alternando in questa maniera in due colori tre motivi infatti come vedete anche in alto con il casba, due motivi col canna da zucchero e di nuovo tre motivi col casba, due col canna da zucchero col casper 2 con il, eh, il canna da zucchero e sono andata ad aumentare dopo quattro motivi ho fatto i miei primi aumenti no scusate non dopo quattro ma dopo sei eh, motivi sono andata a fare i miei aumenti in totale alla fine io mi ritrovo 16 maglie alte per i vari aumenti che sono andata a fare dalla vita in giù infatti vedete che si va ad allargare dalla vita in giù io non farò alcun tipo di bordino non continuerò le maniche e alla fine ho deciso di non fare un vestito ma di fare una maglia quindi la mia maglia è terminata.